Per realizzare un blog in wordpress.com innanzitutto dobbiamo mh, collegarci al sito wordpress.com quindi cliccare sul tasto get started per partire e registrarci. A questo punto il sistema ci mh, in forma che è disponibile anche WordPress in italiano noi scegliamo di iscriverci in italiano inseriamo una nostra email per esempio francesco Damiani chiocciolait scegliamo il nome utente Giovanni, Giovanni, ventitreesimo, magari mettiamo anche secondo circolo, secondo circolo didattico, Giovanni, ventitreesimo scegliamo una password che può essere poi successivamente anche cambiata ma io adesso inserisco una, può essere l'indirizzo del blog gratuito, io la voglio uh, salvare come secondo circolo didattico Giovanni ventitresimo, secondo circolo didattico Giovanni ventitresimo, Trigiano, Qui, questo sarà l'indirizzo se libero del, eh, del blog secondo circolo didattico giovanni 23 trigiano che okay, lì lo sapete che era disponibile eh, ottengo questo indirizzo premio, però no allora noi vogliamo no userò l'indirizzo libero cioè quello che avrà anche eh, .com. ok vorrei pensare a un upgrade eh, a questo punto noi abbiamo può essere salvata indirizzo è questo crea blog quello gratuito. Ah, non è buono il utente mettiamo secondo circolo didattico Giovanni ventitresimo trigiano non accettava gli spazi infatti adesso è uscita una spunta verde a questo punto faccio creare il blocco nella versione, vedete che sta lavorando, nella versione gratuita abbiamo 3 GB di spazio. Qui mi chiede di impostare il titolo del blog secondo circolo didattico Giovanni XXIII Trigiano, motto facoltativo, eh, lingua italiano, obiettivo, una, quanto spesso vuoi pubblicare, prossimo passo, non ci poniamo Scegliamo un tema, che poi comunque possiamo anche cambiare, mostriamo altri temi, scegliamo per esempio questo tema, 2012, 2012 avrà il titolo, le pagine e gli articoli qui prossimo passo è possibile collegare il proprio blog con twitter o con facebook noi evitiamo in questo momento crea il tuo primo articolo cosa vorresti pubblicare testo titolo opzionale primo articolo tipicamente dice il sistema ciao mondo punto esclamativo punto esclamativo aggiungi posizione salva bozza prossimo pubblicazione articolo conferma il tuo indirizzo email abbiamo inviato un'email di conferma all'indirizzo francescodamianiu.it Dopo la conferma potrai pubblicare articoli sul tuo blog. A questo punto io mi collego alla casella di posta elettronica www.vado sul sito prima www.it no? yeah. vado alla mail ok non ora trovato conferma il tuo indirizzo e tuo comincio conferma il tuo indirizzo conferma l'indirizzo e abbiamo a questo punto abbiamo indirizzo confermato quindi abbiamo creato il nostro blog se io prendo una nuova pagina W. Punto. Secondo circolo didattico. Giovanni Ventitré Sono entrato nel eh, sito, eh, nel blog eh, di secondo, del secondo circolo didattico Giovanni XXIII Trigiano, appena creato.